Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta brasiliana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, cacao amaro, latte, zucchero, caffè solubile, lievito per dolci, sale, gocce di cioccolato e granelle di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 mettiamo da parte lo zucchero senza lavare il boccale aggiungiamo il latte e lo facciamo scaldare per 3 minuti, 50 gradi, velocità 2. Aggiungiamo lo zucchero. La farina. Il cacao il caffè solubile e il pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 aggiungiamo il lievito ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5 Trasferiamo il composto in uno stampo da 26 cm di diametro foderato sul fondo con carta da forno e imburrata ai laterali. Adesso mettiamo nella superficie le gocce di cioccolato e la granella di nocciole. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 20-25 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta brasiliana, grazie e alla prossima ricetta!